Riproponiamo le immagini di Striscia di lunedì scorso e che hanno suscettato polemiche su polemiche C'è un no, c'è un È uno spillo, dai ridicolo Ciao ragazzi, allora qualcuno di voi mi ha inviato questo video in cui si possono vedere Michelunzi che leggeri scotti Che lunedì rispondono durante la puntata di Striscia a e Prada e tutto il polverone che è successo Devo dire che non mi è assolutamente piaciuto il modo in cui hanno risposto, mi ha veramente deluso questa risposta perché si vede che non hanno in nessun modo capito dove stava il problema e non hanno in nessun modo indirizzato quello che è stato questo polverone e perché si è alzato, anche chiamarlo polverone lo trovo piuttosto riduttivo considerando che si ha a che fare con una realtà ben più complessa e io speravo che ci fosse più intelligenza da parte degli autori di questo programma e che capissero dove stesse il problema anziché cercare di depistare l'ascoltatore probabilmente c'è cioè, eh, l'ascoltatore che ha visto questo programma o non ha colto o non ha gli strumenti per poter cogliere determinate. Dinamiche che eh, si sono realizzate in questo programma durante questo intervento che mi hanno lasciato assolutamente senza parole hanno prima mostrato nuovamente l'immagine per il quale sono stati accusati di razzismo in seguito hanno mostrato um, delle immagini di, uh, di un programma che era andato in onda la settimana prima di quando sono stati accusati sulla RAI e queste erano le immagini. Adesso vi mostriamo alcune scene di un film andato in onda una settimana prima su Rai 1. Oh, Rai 1! Sì, ho detto bene, Rai 1. Ah, Rai 1. Ho capito. Guarda. Vediamo. Sentite cosa dicono. Ragazzi purtroppo questa parte del video non posso mostrarvela perché eh, ci sono stati dei reclami di copyright per quanto riguarda questo film, quindi vedrò di descrivervi la scena. Comunque sostanzialmente c'era un meeting di lavoro tra um, questo signor Wang che era cinese, la sua assistente e due italiani. I due italiani continuavano a prendere in giro il signor Wang dicendo che firma facendo dei disegnini, che cos'è, ma cosa ti aspetti da un paese che... Uh, cosa dicono esattamente che utilizza eh, le bacchette per mangiare gli spaghetti o tra l'altro poi gli fanno i gesti quello degli occhi, quello che hanno fatto anche Michel Unzich e Jerry, e una serie di altri luoghi comuni e tra cui anche il fatto che hanno ehm, l'arnese piccolo, ehm, stereotipi non veri peraltro e anche buttati lì un po' a caso però ovviamente ehm, date telespettatore spettatore vedevi in luce veramente negativa i due italiani e vedevi i due cinesi come poverini cosa stanno subendo quindi questo più o meno è il contesto torniamo adesso al video come potete vedere, secondo me, c'è una grandissima differenza tra ehm, quello che è stato mandato in onda su Striscia e quello che è stato mandato in onda sulla Rai. Io non so il contesto di questo film, però io, da utente, se vedo questo film, eh, mi sembra che comunque gli antagonisti siano gli italiani, quindi il telespettatore che vede questo programma non si mette a ridere di eh, qualcuno che sta facendo satira deridendo un altro popolo, ma in questo caso, praticamente, gli antagonisti Sembrano gli italiani stessi Io sfido che ci siano bambini che dicono Ah che ridere questi due uomini voglio anch'io diventare razzista un giorno Cioè secondo me sono messi in estrema cattiva luce Cosa che eh, non è stata fatta durante la virgolette satira Che è stata fatta su striscia Questa secondo me è una grandissima differenza Però vedete c'è stato proprio questo tentativo Di proprio depistare che non mi è piaciuto Accusato di razzismo, non si è indignato con Raiuno? Non saranno attacchi pretestuosi e strumentali di chi si occupa di moda per attaccare attraverso la conduttrice? un noto marchio del made in italy è davvero il colmo che ci sia il gabibbo che parla di strumentalizzazione quando qua c'è un puro esempio di strumentalizzazione dei media e di cercare di controllare e creare una determinata narrativa penso che sia palese un pochino a tutti cioè io faccio una cazzata non dico ho fatto una cazzata scusate cerchiamo di Portare un po' di sensibilità su determinati temi, no, facciamo vedere che ci sono altri media in Italia che si comportano in questo modo eh, tra l'altro in contesti completamente diversi, io ripeto non ho visto quel film ma da queste poche immagini mi è sembrato proprio che si era cercato di denunciare una determinata cosa cioè non è che se in un film io faccio vedere una persona razzista in termini negativi, tra l'altro eh, vuol dire che non si può più fare questo perché c'è un cortometraggio adesso molto bello che parla di razzismo um, eh, su Netflix, che tra l'altro è candidato agli Oscar, non è che se si fa vedere quel personaggio razzista in quel contesto ha lo stesso significato che farlo vedere in una trasmissione, adesso no, non, non credo sia una trasmissione comica, strisce la notizia, è eh, no, non, non vorrei dire, comunque cerca di dare delle notizie di fare notizia no? in modo satiro okay, che con la satira eccetera però c'è una grandissima differenza e tra l'altro anche questo mettere la pulce nell'orecchio del telespettatore magari poco attento che vede la trasmissione e dice che magari ha voluto attaccare il Made in Italy lì è stato palese quello che Striscia stava cercando di fare e spero che ci siete arrivati tra l'altro poi nei secondi successivi ha anche tirato fuori la questione di Dolce Gabbana e io ne avevo anche parlato in passato su Youtube però è una questione molto complessa adesso mi sembra che ci sia una una causa legale in corso quindi magari se volete farò un video su quell'argomento però qua vedete qua fanno soltanto vedere che si sono dovuti scusare Sì, ma loro non è che si siano dovuti scusare per quello che ha fatto Daed Prada i designer di Dolce Gabbana si sono scusati per quello che hanno fatto non per quello che Daed Prada ha fatto notare che hanno fatto e tra l'altro non è che Daed Prada attacchi solo i marchi italiani ma attacca un po' di tutto se volete magari facciamo un video su Daed Prada e ne parliamo anche fatto degli attacchi assolutamente no sense e infatti sono stati richiamati per aver richiamato delle cose che erano assolutamente stupide vabbè il servizio poi si conclude con questa trasmissione che fa vedere degli stereotipi di italiani su un programma russo allora io non ho tempo in questo momento in questo video perché sto per andare al lavoro di uh, parlare di più di questo discorso di oriente e occidente ne parlerò eh, in futuro però vi vorrei lasciare con un messaggio che mi è arrivato eh, proprio ieri da un professore di Cafoscari che eh, mi ha lasciato questa email in cui ha sollevato una questione molto importante. Io vi lascio solamente il suo commento per una decina di secondi, eh, leggetelo e fatene tesoro, ragazzi. E quando vi arrivano determinate notizie, cercate di scavare e riuscire a vedere proprio quello che queste, queste notizie nascondono. Io sono molto deluso da questo programma e da questa poca sensibilità dimostrata dai media, ecco. Questo è tutto quello che posso dire eh, state attenti, ragazzi.